Ciao a tutti, sono Thomas De Gasperi, sono un atleta di sci due volte campione del mondo. Eh, sono nato e cresciuto sul Lago di Caldonazzo a Trento dove ho cominciato la mia attività eh, a cinque anni, grazie anche a, a, al supporto dei miei genitori che hanno ancora tuttora una scuola di sci sul Lago di Caldonazzo. E adesso mi trovo in Florida eh, durante il periodo invernale. Eh, e durante il periodo estivo ritorno a Trento appunto a aiutare un pochettino la scuola scinatica dei miei genitori e fare le, le gare del Pro Tour e di Coppa del Mondo durante il periodo estivo. Ma la prima, un ricordo bellissimo che ho da, di quando ero bambino. Eh, eravamo, io e mio fratello eravamo costretti praticamente a essere al lago tutto il giorno durante il periodo estivo, perché i miei genitori lavoravano lì. Mi ricordo che avevo tanti amici, i miei compagni di classe, compagni di calcio, anche compagni di classe di mio fratello, che è un po' più vecchio. E mi ricordo che avevamo, sciavamo la mattina, ci allenavamo la mattina e poi il pomeriggio giocavamo sempre. Quindi un ricordo bello è sicuramente passare eh, del tempo con i miei amici, ma anche appunto la mia carriera cominciava a prendere forma, anche se è cominciato solo come un gioco. E, um, mi ricordo che i miei genitori erano sempre molto impegnati con la scuola, quindi, insomma, eh, i, i momenti in cui riuscivo a stare con loro in acqua durante i miei, le mie fasi di allenamento, insomma, sono sempre bei ricordi. Quindi, ehm, lo scinautico viene maggiormente praticato su laghi bacini eh, molto piccoli, per appunto avere le condizioni del lago eh, piatte, perché nello scinautico... Eh, il vento e le onde non aiutano di sicuro eh, la performance dell'atleta. Un lago piccolino, un lago scavato apposta, eh, sono ideali, ad esempio sul lago di Caldonazzo noi siamo eh, è un, è un luogo ideale perché le condizioni sono sempre eh, ideali per lo sci Sul lago di Garda o dove c'è molto vento, sul mare non vengono praticate... Eh, non viene praticato lo scinautico, per appunto le condizioni del lago. Allora, eh, ti chiedo di rispiegarmi un po' le, le discipline, come, come sono allora, nello scinautico ci sono tre discipline classiche, che sono lo slalom e le figure del salto. Io pratico solo lo slalom, che praticamente la barca percorre un percorso rettilineo a 58 km orari. Mentre lo sciatore alternativamente deve fare 6 boe a destra e a sinistra. Finito il percorso in una gara, ci si ferma dopo il campo di slalom. E il giudice in barca accorcia la corda e si ritorna. 6 boe ci si ferma e, e si accorcia ancora la corda. Vince chi fa più boe con la corda più corta. Mentre nelle figure è un po' più libero, lo sciatore ha a disposizione due passaggi avanti e indietro, uno di 20 secondi, un altro di 20 secondi, nei quali deve fare praticamente le figure più difficili eh, che riesce in, questo, appunto, in questi 20 secondi. Ogni, ogni figura ha un punteggio e a fine, a fine sciata viene dato appunto un punteggio, chi fa più punti chiaramente vince. Nel salto eh, c'è un trampolino, è un percorso di gara dove la barca passa in mezzo, rettilineo, e lo sciatore si eh, allarga verso destra e poi taglia verso il trampolino. E chiaramente più tardi va, più velocità prende e più, più tardi arriva eh, sul trampolino. Chi salta più lungo vince la gara e a disposizione è un sciatore e eh, tre salti in gara. Il record del mondo sono i suoi 75 metri. Eh, calcolando che la barca va a 57 km all'ora e l'atleta quando taglia arriva a una velocità di circa 100-110 km all all'ora ti faccio una domanda perché poi quando ci siamo sentiti io un po', ho, sono un po' studiato e allora mi dicevi che presente, oggi le barche hanno una sorta di GPS hanno un sistema mm -hmm. per cui eh, voi siete in qualche maniera eh, diciamo tutti nelle stesse identiche condizioni di partenza e di arrivo. Eh, sì. E mi spieghi un po' questa cosa qui perché poi ti faccio una domanda che è legata alle Olimpiadi che mi avevi accennato, ma mm -hmm. che poi ho studiato un pochettino e mi hanno Cosa mi ti hanno... parlo del GPS? Sì, parlami del GPS, cioè della, del fatto che la barca deve oggi è una delle migliorie più importanti che avete nel vostro diciamo nel vostro, nel vostro sport, eh? è eh. stata quella dell'introduzione di alcune condizioni particolari per il pilota della barca, che mm -hmm. va a una velocità costante per tutti, ha un GPS, eh, non si sposta mm -hmm. né a destra né a sinistra perché è un mezzo. Non si sposta se, se il pilota è bravo. Ok, Insomma, diciamo, esatto. che sia anche corretto immagino, però... esatto. <ride> ok. Ma nello scinautico negli ultimi dieci anni è stato introdotto l'uso di, uh, di un sistema satellitare che mantiene la velocità costante durante il percorso nello slalom, nelle figure e anche nel salto. Eh, stanno introducendo appunto questo nuovo sistema che, anzi è già stato introdotto questo nuovo sistema che calcola quanto il pilota va da destra a sinistra per non facilitare o, e creare dei, dei danni allo sciatore e sono accurati a circa 1 2 centimetri quindi appena il passaggio viene completato il gps che mantiene la velocità costante manda anche un grafico in torre giuria e che fa vedere appunto mostra tutte queste le, le quanto il pilota sia andato a destra e a sinistra durante il passaggio. Se esce di 10 cm o da una parte o dall'altra, il, il, il passaggio deve essere rifatto. Ecco. O, ossia, come funziona? È un GPS e funziona con il satellite. Praticamente ti può... Ti... Allora, quello, questo qui che cos'è? Guarda, allora, la, la, la funzione principale è questa che ti mette... Eh, ti da una lista di attività ok slalom, figure, salto in questo caso è slalom, gara ok jump, gara, salto, gara figure, gara slalom, allenamento salto, allenamento figure, allenamento perché che differenza c'è tra Farlo... Ti faccio un esempio, nel eh, eh, trick allenamento hai anche il cronometro per, per calcolare i 20 secondi della gara, ah, per okay. cui l'allenatore può controllare che lo sciatore finisca il suo, il suo programma di gara nei, nei 20 secondi che gli sono concessi. Ah, okay la gara di figure sono due passaggi da 20 secondi l'uno Ah, poi quindi poi addirittura, allenamento... addirittura un sistema di diverso di allenamento di gara certo, se, se andiamo sullo slalom eh, abbiamo eh, il settaggio della corda, la lunghezza della corda Ok. in questo caso l'ultimo sciatore ha finito ah, con 11, la corda 11-25 poi eh, abbiamo la velocità che viene impostata Ah, okay. a, a richiesta del coach o del, dello sciatore e, e che però può essere eh, nelle gare ufficiale a quanto? la massima per gli uomini sono 58 km all'ora ok però io posso andare a 30 no? no? no, <ride> eh, no c'è un regolamento che prevede okay. che tu non vada a 30 No, okay. se sei piccolo se hai. no no però c'è un range sul quale devo stare se cioè hai praticamente... 10 anni puoi entrare, puoi entrare a una velocità molto molto più bassa okay. però... E, per esempio, prima ti ho detto eh, slalom gara, okay. ti slalom gara, eh, se vedi la velocità va su di 3 in 3 come da regolamento, okay. invece se io ti metto eh, lo slalom eh, allenamento se tu guardi, certo. la velocità 57.9, 57.8. Ah, Io okay. posso scegliere di 0.1 in 0.1 okay. per far abituare lo sciatore a determinate situazioni. Ah, ok, perfetto. La cosa fondamentale di questo sistema è diciamo, la ripartizione del gas della, della barca, ah, della sì. compensazione del gas della barca, con delle lettere che sono scelte dello sciatore. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ah, okay. Prima dell'allenamento o prima della gara, lo sciatore comunica alla giuria e al pilota la, la, la lettera con cui desidera essere trainato in gara. Ah. La lettera indica il, il punto dove il motoscafo stacca il gas, l'incremento di gas che gli viene richiesto dallo sciatore okay. e il momento in cui lo riattacca. Non so, ah, ok, no, no, ho capito, ho capito. Eh, praticamente eh, A1 è un, ha una, una certa situazione di stacco e di riattacco B1 è un pochino la situazione di default e C1, C2, C3 è la situazione in cui il, il gas viene riattaccato prima e viene usato di solito da sciatori più, più esperti La caratteristica che ti dicevo è, si è un po' legata al, al discorso delle Olimpiadi è che oggi stanno cercando di introdurre eh, il cable board, cioè, sì, correct, no. sì, del e, esatto. eh, una delle, diciamo, delle difficoltà principali era garantire a tutti una perfetta eh, condizione di, di parità, può essere, può essere vista come informazione. Ma... Come... Sai, nel cable uh, i laghi sono artificiali, quindi è molto piccolo come cosa, non è che, oh, almeno, sì. che non almeno che non venga l'uragano, è uguale per tutti, anche no. nello, nello allora, scinautico cioè. Eh, le condizioni pressa poco sono uguali per tutte ecco. allora basta, questa non te la faccio neanche mm. come domanda passiamo direttamente alla alle caratteristiche sì, del, del diciamo, dello, diciamo dello sci e dello scarpone se me li vuoi descrivere visto okay. che eh, per esempio ho fatto un'intervista anche a, a Camusolo ah, e, e lui mi diceva che eh, prende mentre tu hai uno sci che un Domanda molto simile alla tua. A lui mi ha detto che utilizza degli sci standard, cioè non sì, sì, sì. ha preferenze, invece mi piace molto no, la il mio è una forma fatta apposta. Ma questa, è nata, questa forma è nata dieci anni fa. Eh, io conosco molto bene il proprietario dell'azienda dell che fa questi sci. Che la parte che mi interessa di più, cioè nel senso che eh, come ti accennavo l'altra volta, cioè, eh, i grandi campioni si riconoscono perché sanno individuare eh, nelle attrezzature che utilizzano la cosa di cui hanno bisogno per eh, migliorare. Ma vuoi che ti racconto la storia? Sì, assolutamente sì. Se hai okay. la possibilità, sì. Se certo, allora parto col mio sci, e dopo la spiego un po' più. Va okay. Allora, questo è il mio sci che io uso in gara. Eh... È uno sci da slalom con un, uno scarponcino attaccato con del velcro, eh, molto forte. E poi qua ho un'altra un scarpetta dietro che praticamente io infilo solo il piede prima della sciata e uso questo eh, scarponcino di, di neoprene che viene fatto da lo infilo qua dentro. Ecco. La caratteristica di questo sci è che è stato fatto appositamente per me. Quando io uscivo con, con questo brand ancora prima di fare questo sci, avevo già l'idea di fare uno sci un pochettino un po' più largo e asimmetrico. Questo è il primo sci nello sci nautico da 30 anni a questa parte che è stato fatto eh, in modo asimmetrico. Cosa vuol dire? Che io avendo un piede davanti all'altro e essendo col destro avanti ho una curva on che è un po' più facile e una curva off che è un po' più difficile. Sulla corna, curva off, Siccome si gira molto di più sul peso davanti, sulla gamba davanti, eh, ho fatto fare questo sci leggermente più largo da una parte per avere più supporto, mentre la parte off, che sarebbe la curva a destra, la 2 e la 4, è eh, un pochettino più stretto. Questo mi permette di avere più eh, mobilità sullo sci, eh, e quindi ottenere un raggio di curva molto più stretto. Eh, e avere ad ottenere anche dei risultati ecco questo sci non, non si può trovare sul mercato perché appunto è fatto per me eh, caratteristicamente è uno sci di 66 pollici fatto in fibra di carbonio con una, con una, con una deriva metallica dietro fatta di eh, alluminio questa l'assetto io in base ai miei numeri e misuriamo la profondità della deriva la distanza dalla coda e la lunghezza della deriva. E poi abbiamo questi spoiler qua, che sono delle alette per permettere di, lo sci di frenare un pochettino di più in curva e, e darmi, appunto, la possibilità di ottenere una curva più ot ottimizzabile. Ecco, e, basta. Ci sono tante componenti che, che fanno uno sci che funzioni o no. Abbiamo la parte bassa interna, ah, scusate, la parte esterna. Eh, sotto dello sci dove c'è un, uh, un tunnel ehm, e poi c'è anche una parte piatta schiamo, lo chiamiamo flat spot che in base a dove è sullo sci eh, ti permette di muoverti eh, sullo sci senza che lo sci reagisca troppo poi c'è un rocker di punta, di, di, di punta quanto lo sci si alza da metà diciamo verso la fine dello sci e un rocker di coda che è molto più leggero rispetto alla punta ma c'è anche un rocker qua, ecco. e Ogni anno io testo degli sci, soprattutto i miei, dal mio stampo, per trovare lo sci eh, ottimale, eh, cambiando il rocker della punta, cambiando quanto carbonio ci mettiamo in punta, a metà e in coda, perché lo sci reagisce molto, molto diversamente con... Uh, con, varie, con vari numeri di, di rocker e anche con quanti fogli di, di, di carbonio mettiamo. Uh, puoi si... andare? Sì, sì, assolutamente, interessantissimo. Uh, tu senti tanto la differenza tra uno sci e l'altro? Sì. Ah. Calcola che abbiamo un, macchina... un, un, un, uh, un macchinario che... Noi abbiamo un macchinario che, che testa quanto, quanto lo sci... Eh, sia rigido praticamente viene messo su questo pianale, c'è cioè un punto metallico che spinge e in base a quanto lo sci reagisce alla spinta eh, si calcola quanto, quanto sia rigido o, o molle lo sci eh, cambiando in, in America chiaramente usano le libbre, ma già avendo 5 libre più rigido o più più mollo in punta cambia tutta la, la dinamica dello più, quindi reagisce bene la curva, e se è troppo rigido accelera bene. anche a quello dello sci classico, cioè dello sci. Dello <coughs> sci da neve alpino? Non lo so, cioè nel senso il carving a me viene in mente il carving perché voi ruotate. Sì, chiaramente non ci pieghiamo così tanto, eh, perché però è un movimento soprattutto di gambe. Eh. Ah, ok. Perché nello sport, nello slalom, è l'unico sport al mondo. Eh, nel quale c'è una decelerazione e un'accelerazione così rapida eh, dietro la barca perché okay, beh, effettivamente quando tu tagli poi ti esatto devi... arriviamo a 10 km all'ora in, in curva la barca va a 58 ma acceleriamo da 10 km a 110 quello che arriviamo in 7-8 metri e non c'è oh. nessuno sport che ti, ti permette di accelerare e decelerare eh, in questa maniera ma, eh, ad esempio, uh, preparazione fisica fuori dall'acqua, che cosa fate? Mm -hmm. <ride> di tutto. Ma la preparazione fisica è molto completa, perché tanti pensano che lo scinautico sia solo un, un lavoro di braccia. Eh, assolutamente no, ci vuole, ci vuole eh, tanto lavoro di core, di, di gambe e, e anche insomma, della parte alta del corpo. Eh, io lavoro tanto in, palestra, in una palestra specializzata per atleti negli Stati Uniti, che segue tanti golfisti, sciatori, eh, gente del wakeboard eh, e eh, tanti altri sport. Eh, lì, proprio si, si, il nostro focus è più concentrato su, su, su, sullo sport che facciamo e io, ad esempio, facciamo tantissime gambe, ma movimenti eh, differenti eh, rispetto allo squat eh, che la persona diciamo normale fa in palestra. Sono movimenti molto completi che fai, mentre fai lo squat magari alzi anche... Un peso con una mano e l'altra mano la usi per lanciare un altro peso quindi è una cosa anche un po di, di sincronia e è molto completo per il corpo quindi sì io faccio tanto tante gambe e tante tante cose eh, non, non ti preoccupare io ho le campane tu c'hai gli aerei Ah, io ho l'elicottero <ride> okay. Una, una domanda che mi viene in mente: è, Ti ha in qualche maniera. Tu sci anche fai il sci classico. Cioè Io sci ho fatto qualcosa. gare da, da bambino essendo quasi. Secondo te quello in qualche maniera ti ha aiutato. No, assolutamente. Eh, no, Ma una domanda che mi è venuta in mente adesso. Perdona, è perché un po' di tempo fa sono andato a fare in Alta Badia ehm, delle riprese per la storia dello sci sostanzialmente. E mi raccontavano che lo sci eh, è passato dagli sci molto alti quando a, erano a quelli più larghi, certo. A più quelli più bassi, mm. più larghi, ed oggi invece sono ritornati a una via di mezzo, diciamo, perché il raggio di curvatura eh, con, diciamo, era prima troppo lungo, poi troppo corto, adesso è una via di mezzo per cercare di. trovare. però nello sci da neve possono cambiare i tracciati, noi non possiamo. Ah, ok. quindi Beh, Loro possono cambiare ogni tracciato è diverso, magari possono cambiare la distanza tra una porta e l'altra, se adesso è molto più ritmico, più dinamico, magari mm -hmm. hanno bisogno di sci un po' più veloci. Sono stati previsti, ad esempio, delle possibili variazioni sul vostro ma variazioni. Quantomeno, se magari hanno provato a, in a inserire delle variazioni che poi. Non ancora, ma pensavano di aumentare la velocità, perché ormai siamo arrivati quasi al limite. Oh, porta, okay. porta. No. Il record del mondo è tuo? No, no, magari sono andato okay. vicino un paio di volte, ma non è mai stato mio. Okay. Uh, ok, io te lo auguro. Nel senso che grazie. <ride> e allora, guarda, no, le, le cose sono molto interessanti. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è collegata con lo scarpone. Eh, sì. Prima di tutto, è perché uno sci e non due sci, e soprattutto. Cioè, quando è avvenuto il cambio? Se, se beh, perché immagino negli anni 50-60 si facessero le, le, pro, le, le gare magari con due sci, non con uno soltanto. Eh, Un, la L'alom è, è abbastanza... insomma, Se hai due sci, la velocità che puoi creare è diversa. Con uno sci, prendi molta oh, più velocità. Ok. Mm -hmm. E lì c'è stata invece l'introduzione dello scarpone rigido. Parecchi sì. anni fa, ma c'è l'introduzione... Sì, di... allora, lo scarpone rigido... Ti, ti, ti metto da su Vai. allora lo scarpone rigido nello sci nautico è stato introdotto circa 15-20 anni fa io lo uso da circa il 2000 2008, 2009 forse 2007 anche e mi dà la possibilità di avere intorno alla caviglia di essere molto più, più, più stretto e quindi ad ogni mio movimento lo sci reagisce, reagisce in modo molto più rapido e tanti ancora usano la scarpetta di gomma, chiaramente le scarpette di gomma di adesso non sono come quelle di vent'anni fa, sono molto più rigide. Però io dico, direi che la maggior parte degli sciatori pro nel circuito mondiale, io direi il 90%, hanno, hanno la scarpetta rigida. ecco Normalmente si può usare degli inserti con delle viti per, per attaccarlo allo sci. Io uso un velcro molto forte di 400 dentini. Per, eh, per centimetro quadrato quindi insomma eh, in caso di necessità dovrebbe anche staccarsi non sempre cade, però cerchiamo di non cadere Ecco, è, un, è uno scarponcino classico da, quasi da, da roller blade e, e niente uso queste, queste tre, questi tre ganci in metallo e, e poi il mio, il mio boot eh, che si infila dentro ecco eh, ok, e un'altra cosa che ti, ti chiedo è mm. come mai è soltanto uno e non due? Eh, Ma non so cosa mi risponderti perché è una cosa, allora, avendo solamente uno sci, eh, forse riesci no, no, no, no, no, no non, non intendo due sci, è un ah, okay, ok, quella è una cosa personale. Eh? Una ah, cosa ok. Personale. Cioè, io, ci sono tanti ragazzi, tanti atleti che usano le due scarpette e tanti che usano il kicker che è praticamente. Allora, io uso un kicker dietro, che sì, che è un, praticamente eh, solamente un laccetto. Io ci spingo dentro lo sci molto il piede, scusate, metto il piede, lo spingo dentro abbastanza con violenza, ma, e questo mi permette di fare cosa? Di quando cominciare la curva, di portare anche il peso sulla parte davanti, quindi usare dentro avanti, di trovavendo il piede libero, il tagone libero mi mm dà -hmm. la possibilità di forzarlo. È una cosa molto personale perché ci sono tanti altri gruppi che sono stato che scarpetta mentre tanti anche hanno no, questo tipo di, di, di, di scarpa e che piede posteriore. Quindi non c'è una regola per, cioè nel senso una condizione... No, puoi fare quello che vuoi. Ok. E, e questo è, è, è un vantaggio per alcuni e un uno svantaggio per altri cioè, è, una cosa, è, una, è una certa cosa personale si provano tutte e due e poi quello, si vede quello che, che va meglio io ad esempio uso questa qua perché da bambino mi ero tagliato la parte dietro del piede e avendo due scarpette di gomma non riuscivo a metterci dentro il piede, mi aprivo la ferita ogni volta allora ah, mio sì, papà sì. mi aveva messo questo allora prima settimana era, un, era molto difficile però dopo non riuscivo più a tornare indietro ho sempre tenuto questa. Vabbè, no, vabbè, eh, mm. non so, cioè, mi, mi viene in mente una cosa che mi avevano raccontato, sì, molto simile, cioè nel senso che ho iniziato così, eh, cioè, ah, eh, no, vedi, ehm, Cesni, no, eh? no, no, no, no, no, no, no, no, è una cosa che è legata al mondo del calcio, ho fatto un'intervista legata ai portieri, e c'era, mi raccontavano Reusch che fa i guanti, certo. eh, mi raccontava che prende per, per Scesni che è il portiere della, della Juve. Quando era alle giovanili, quindi per conto, 12, forse 12-14 anni, si ruppe una mano giocando a pallone, cioè nel senso che gli tirarono no? e quindi si ruppe, non lo so, forse le, le dita. Quando è diventato professionista è riuscito a farsi fare dei guanti che hanno delle... Non, è, non, non delle stecche, ma sono più rigidi. Sì, Certo. perché lo fanno stare più sicuro in realtà loro della... nel racconto mi spiegavano che non c'è nessuna differenza tra il guanto normale e quello, è soltanto una questione mentale di, di maggior Ma dai. Sì, tant'è vero che mi faceva l'esatto opposto di Andanovic che anche loro costruiscono guanti anche per lui e dove fanno. vuole il la parte dietro che sia soltanto una muta cioè non vuole assolutamente che ci sia nulla che eh, irrigidisca il guanto eh, però dice, è soltanto una questione di testa, cioè Vabbè, sense, la testa vince. se sei più concentrato, più rilassato perché pensi che quella cosa ti possa aiutare che è solo tua e eh, giustamente ti guarda passa... io vedo tanti sciatori che in base, prima della gara in base alla temperatura dell'acqua cominciano a cambiare la deriva quella che ho spiegato prima la sì, mettono sì. un po' più fronte ma io dico ma cosa fate? cioè nel senso ok perché c'è l'acqua un po' più fredda che è più veloce vuoi un po' più, meno draga però io voglio essere arrivare sul pontile e sapere che quello che ho sotto i piedi è quello che è funzionato ieri. Capito? Eh, okay. io. Eh. Sì, sì, sì, sì, no, no, è perfetto. Non voglio avere le sorprese. Eh. No, no, guarda, eh, siccome è molto interessante, ti faccio l'ultima domanda che sì. è perfetta, perché poi tanto tutto quanto il resto sì. ce l'è. Eh, prossime gare prossimi impegni, quali sono? ma Le prossime gare sono appena tornato dagli Stati Uniti adesso, abbiamo fatto gli US Master la settimana scorsa, le prossime gare sono in Francia e tra una settimana, quindi metà giugno per una prova di Pro Tour, dopo andremo in Spagna per un'altra prova di Pro Tour, saremo a Brescia per un'altra prova di Pro Tour, queste sono tutte tappe del Pro Tour americano e mondiale, e dopo l'Italia torneremo in Francia, Inghilterra... E in Norvegia. Dopo c'è una piccola pausa eh, nel periodo di agosto e a fine agosto tornerò negli Stati Uniti, andiamo a Seattle, eh, poi in California e in South Carolina per altre tre prove del Pro Tour, rientro in Italia che a metà settembre ci sono i campionati europei assoluti a recetto al centro federale di Novara della Federazione Italiana e poi ritorno negli Stati Uniti che abbiamo gli ultimi 4-5 eh, 4-5 tappe del prodotto, quindi finiremo a dati. Ma ah, si può dire che voi c'è l'estate? Vengo... Prego? Tu c'è qui Eh sì, eh sì. Eh, quasi, quasi quasi vengo, vengo con te. Vieni a trovarmi. No, no è, no, è mo molto bello, molto bello. Mm. Ma ti uh, piace più vivere a questo punto? Vedo che vi uh, prende molto tempo leggere molto tempo in ah, dipende l'estate non è bello no? perché a orlando dove sono io è molto molto molto umido adesso umido più, se è sempre fai... bruttissimo non mi piace si può dire poi l'italia l'italia casa casa ah, eh. certo ognuno è pro e è contro nel senso gli americani testano non ne hanno c'è cioè, proprio parlare come con i muri ah, però per avere la possibilità di allenarsi, materiali, bisogna essere lì, bisogna essere lì perché è tutta un'altra cosa. Cioè la, dis la disponibilità che ho rispetto all'Italia, perché qua per mandare uno sci ci vuole più tempo, deve essere sdoganato, la ti arriva, poi se c'è qualcosa che non va devi mandarlo indietro. Lì in due giorni fai tutto. Okay. perdono non voglio fargli gli affari tuoi ma l, tutte le volte che entri tu hai una green card no? no io adesso sono diventato doppio cittadino ah ok ho due passaporti quindi quando vado in America uso il passaporto americano quando vengo in Italia uso il passaporto italiano no perché sapendo quanto sono rompiballe su queste no, cose no no no l'ho fatto ancora <ride> cinque anni fa sono diventato cittadino ah, okay. ho fatto cinque anni di green card e dopo basta va bene va bene eh, ti ringrazio moltissimo. Grazie Ci a sta... te, figurati. Eh, se, okay. rigido, non so se l'altra volta eravamo riusciti a dirlo, oppure magari è andata nella parte brutta dell'audio. Se mi vuoi dire esattamente dove ti alleni a casa, mm -hmm. in maniera tale che facciamo un po' di prova. In Italia? Sì, la, la scuola okay. di tuo papà. In Italia mi alleno sul lago di Caldonazzo, in provincia di Trento, dove sono nato e cresciuto. I miei genitori hanno una scuola da ormai 40-50 anni, quindi adesso io quando torno eh, do una mano a loro, è eh, un posto bellissimo, lago naturale circondato dalle, dalle Dolomiti, quindi è il posto che ha di sicuro il mio cuore. Eh, mi piace molto tornare qua e, e fare appunto il periodo estivo in questo paradiso. Anche una pessima giornata di scinautico batte una buona giornata in ufficio. Anonimo.